Allora, buongiorno. Scusate, ma sembrano esserci dei problemi insormontabili uh, con il sistema che registra le mie lezioni. Per cui si rifiuta di prendere la parte in basso a destra eh, della, della, della slide. Spero che non ci sia nulla di troppo importante. Eh, quando uso Eclipse, cercherò di mettere tutte le cose interessanti sulla sinistra, quindi. Il, purtroppo questo problema non riesco a replicarlo quando non sono connesso al proiettore, quindi dall'ufficio non funziona tutto apparentemente, mentre invece sembra che qui la fascia di destra manchi. Allora, quello di cui iniziamo a occuparci oggi e continueremo a occuparci la prossima settimana, il, il, nella lezione del martedì se non sbaglio, se non, e poi comunque nel laboratorio, sono le simulazioni. Allora, le simulazioni sono un modo, diciamo, tutto sommato nuovo rispetto almeno a quello che io ero abituato a, ad usare un, un computer eh, per affrontare problemi. L'idea delle simulazioni è quella di usare la potenza di calcolo come uno strumento per analizzare possibili scenari, il che vuol dire eh, per prendere delle decisioni informate su... Che cosa fare, eh, talvolta non è, eh, se io voglio decidere come comportarmi, talvolta non è banale tirare fuori una formuletta che mi dice quale sarà il risultato delle mie scelte o delle mie azioni. Io conosco come funziona il sistema, conosco alcuni micro passaggi del mio sistema, ma fatico a immaginare come globalmente eh, funzionerà il tutto fatico a immaginare gli effetti globali delle mie scelte anche se tutto sommato so bene cosa succederà nel, nel piccolo La micro, il micro effetto della mia azione è chiaro ma non mi è per niente chiaro che cosa succederà globalmente allora eh, se avete un piglio matematico potete tirare fuori una bellissima equazione, un bellissimo sistema che vi spiega come il vostro sistema si comporta, questo talvolta non è praticamente possibile, altre volte non è possibile, punto e basta, sia in pratica sia in teoria, per cui può essere utile costruire una situazione, un simulatore e provare a vedere cosa succede se io faccio qualche azione. Perché, ripeto, eh, io riesco a immaginare il micro effetto delle mie scelte, ma fatico a espanderlo a che cosa succederà globalmente nel mio sistema, quindi il, il questa è la situazione in cui noi ci aspettiamo che voi vi possiate trovare. Voi dovete prendere delle decisioni su come comportarvi in alcune situazioni critiche o comunque strategicamente importanti. Allora. Il, davanti a voi avete un sistema, questo sistema è troppo complicato per un'analisi matematica, troppo complicato perché la vostra matematica non è abbastanza buona o troppo complicato perché la matematica di chiunque non è abbastanza buona. E quindi quello che voi volete fare è fondamentalmente chiedervi ma cosa succederebbe se? Allora io riesco in modo abbastanza semplice a mettere in piedi un sistema che simula ad esempio una pizzeria, piuttosto che un lavaggio macchine, piuttosto che un ospedale militare, piuttosto che la mia situazione, perché in realtà i micro elementi all'interno di questa simulazione sono abbastanza semplici e mi chiedo ma che cosa succederebbe se ad esempio avessi quattro postazioni in più per lavare le macchine? Mi converrebbe oppure no? Allora l'idea di tutto questo è di provare a vedere con la simulazione, io costruisco una scatoletta che è in qualche modo in grado di simulare il mio sistema e una volta che sono in grado di simularlo, provo, vedo che cosa succederebbe se ad esempio raddoppio il numero di postazioni nel mio autolavaggio oppure cosa succederebbe se eh, di mezzo alle mie macchine, magari mi conviene. È vero che un certo numero di clienti sono insoddisfatti, se io ho una fitta macchine e io diminuisco le mie macchine, un certo numero di clienti è insoddisfatto, però magari globalmente mi conviene, è meglio rendere insoddisfatto un po' di clienti, oppure magari un cliente ha pagato per un'utilitaria un e io invece gli do una Rolls Royce, quello per me è un costo chiaramente, però globalmente avere la metà delle macchine mi conviene, adesso riesco a tirare fuori una formula che mi dice esattamente come funziona il tutto forse no quindi con una simulazione posso farmi o con più simulazioni posso farmi una idea dei possibili scenari o di a che cosa andrei incontro allora l'idea di base quindi è faccio, creo un modello del mio sistema il modello è di per sé abbastanza semplice la cosa, la cosa incredibile è che modelli semplici riescono a descrivere situazioni molto complesse. Perché tutto sommato un modello semplice ha al suo interno una serie di piccole regole e queste piccole regole, diciamo l'interazione fra queste piccole regole, creano un sistema incredibilmente complesso. Quindi mentre da un lato è semplice costruire un modello fatto di regole semplici, dall'altro lato il comportamento globale, quella che talvolta viene chiamata emerging complexity, la, la, la complessità che emerge da questi, da questi sistemi fatti di elementi semplici è un qualcosa di tendenzialmente ingestibile. Quindi il mio obiettivo è prendere la mia situazione reale, costruire un modello ipersemplificato, è vero, in questo io sto, sto mi sto allontanando dalla realtà, però non sottovalutate i modelli per quanto semplici. Costruisco il mio modello, una volta che vedo che il mio modello tutto sommato funziona come funziona la realtà, a quel momento io posso provare a vedere che cosa succederebbe a cambiare alcuni parametri e vedo il risultato. Se il risultato è interessante oppure no, decido come comportarlo. Quindi, computer usato per costruire un modello, per lanciare delle simulazioni, per riuscire ad arrivare alla, a valutare dei possibili scenari. Il, gli, I vantaggi sono evidenti, e perché il, il, quando io costruisco un modello, tutto sommato, i modelli sono relativamente semplici rispetto, a quello a io, rispetto al mio problema e sono trattabili, Il, mentre un, una, una, un modello corretto eh, matematico potrebbe non esserlo, mentre invece un modello per la simulazione è fa, semplice, diciamo. Gli svantaggi? Beh, gli svantaggi sono che io pago in qualche modo in tempo di calcolo quello che non sono in grado di pagare come. Come, come costruzione del modello perfetto quindi io non sono in grado di costruirmi la formuletta matematica che mi dice qual è il risultato dati alcuni input e devo effettivamente calcolare che cosa succederebbe attraverso una simulazione la simulazione costa costa sì non tantissimo però costa soprattutto costa se devo pensare che la mia simulazione non è così tanto affidabile, e quindi non me ne basta una, ma me ne servono tante. Allora da questo punto di vista la simulazione può essere troppo costosa. Se il mio modello include alcuni parametri casuali, io non posso fare una simulazione, ne devo fare 100, 1000, 10.000, 1.000.000, non, so, non so quanto, e considerare gli estremi, la media, dipende dai casi. Comunque, in generale, il tempo di simulazione può essere significativo. Eh, problemi sul modello, ovviamente. Eh, più tutte le scelte che io faccio nel costruire una soluzione, costruire un modello a partire da un problema, sono tutto sommato una serie di colpi di accetta che io do alla realtà. Perché una cosa è quello che succede nella realtà è una cosa, è il mio modello e ogni singola scelta è una ipersemplificazione che può essere ragionevole o può non esserlo e questo è in grado di inficiare in modo significativo il, il, il risultato il, eh, ad esempio io posso avere un modello che descrive perfettamente la mia situazione corrente ma che diventa grossolanamente impreciso non appena io modifico la mia situazione. Quindi bisogna anche stare attenti a quello che viene chiamato l'overfitting, ovvero se io ho un modello che descrive solo le cose come sono adesso e quindi è totalmente inutile se io voglio ad esempio immaginarmi che cosa succederebbe se cambiassi qualche cosa. Quel modello funziona, però se io ad esempio raddoppio il numero di persone che arriva nel mio ristorante, il modello diventa insensato. In generale i modelli sono, sono pericolosi, spesso e volentieri sono l'unica cosa che noi abbiamo a nostra disposizione, ancora più spesso sono comunque un, un, un, un utile strumento di analisi della situazione. Quindi costruire un modello, provare a cambiare le situazioni e vedere che cosa succederebbe è un, se non altro un buon punto di partenza quando affrontiamo un problema. Eh, questo è talmente vero che esistono innumerevoli strumenti per costruire modelli e quelli che vengono chiamati scenari what if. Cosa succederebbe se Cosa succederebbe se il numero di commessi raddoppia? Cosa succederebbe se il numero di clienti dimezza? Cosa succederebbe se io ho tre punti vendita invece di uno, eccetera? Esistono degli strumenti commerciali per fare questo che possono essere più o meno legati a diversi ambiti, esistono un infinito numero di eh, strumenti basati ad esempio sui fogli di calcolo, chi lavora in banca ha, ha del, solitamente ha degli incredibili fogli di calcolo con formule incredibilmente complesse in cui dice allora Ipotizziamo che il, il, il costo del denaro scenda dello 0, che cosa succederebbe? Allora succederebbe, eh, tutte le formule propagano i cambiamenti e quindi lui ha un'idea di quale sarebbe la situazione se va avanti, fa qualche prova e poi prende una decisione più o meno, meno informata. Quindi fogli di calcolo, strumenti ad hoc, quello che noi vi proponiamo è di scrivere un simulatore da zero in Java, ovviamente essendo questo un corso di Java per tanto per iniziare per delle situazioni estremamente semplici allora la nostra, la nostra idea è scriviamo un simulatore a partire da zero questo simulatore è, non è ultra semplificato, di più è ancora più semplice è, beh, direi quasi Banale per quanto, è per quanto è semplice, nonostante questo, si possono tirare fuori alcune considerazioni interessanti anche da questi simulatori ipersemplificati. Per cui, quello che continueremo a fare oggi e nella prossima lezione, e nel prossimo laboratorio, e con tutta probabilità in uno dei vostri esami, dopo di ciò potete dimenticarlo per, per sempre e scrivere un simulatore a partire da zero in java. Allora, parlando di, di, di simulatori, innanzitutto possiamo vedere una, una, una sorta di tassonomia generale. Allora, eh, la prima distinzione è deterministico o stocastico. Allora alcuni tipi di simulazione sono deterministici, dati gli ingressi ottengo alcuni risultati punto. Semplicemente la matematica che mi porta dagli ingressi al risultato è oltre le mie capacità e quindi preferisco costruirmi un sistema che simula e che mi porta al risultato. Però se io ripeto lo stesso ingresso ottengo lo stesso risultato. In questo caso, per quanto possa essere complicato il lavoro di un simulatore, comunque lo devo lanciare una singola volta, quindi direi che il, il, il tempo di calcolo non è un problema. Diversamente io posso avere un simulatore stocastico. Stocastico vuol dire che include al suo interno alcune variabili, alcune caratteristiche che non sono deterministiche. Ad esempio io posso pensare a come gestisco i caselli nell'autostrada allora io ho delle distribuzioni di probabilità dell'arrivo degli automobilisti non ho l'arrivo degli automobilisti punto, perché se avessi l'arrivo degli automobilisti io potrei tirare fuori una configurazione di caselli che è perfetta per quella singola situazione e non funziona tendenzialmente per tutte le altre situazioni questo è il caso di overfitting Invece io ho, ad esempio, la distribuzione dell'arrivo degli automobilisti in un certo tempo. Allora, in base a quello, io devo ottimizzare, ad esempio, in base a, ottimizzando il mio, il mio costo, il, come mettere i caselli sull'autostrada. E questo è un tipo di simulazione che non è deterministica, eh, perché dipende, chiaramente. Quindi, eh, cosa posso fare? Una serie di prove e... Ad esempio tirare fuori il tempo di attesa medio oppure il tempo di attesa massimo. Magari io ho un contratto con lo Stato che mi impone che comunque chi arriva al casello non deve aspettare più di un certo quantitativo di tempo. In quel caso mi interessa il tempo di attesa massimo e chiaramente minimizzo il numero di caselli perché mi costa avere più persone ai caselli cercando comunque di non superare quello che è il tempo di attesa massimo previsto dal contratto. Questa è un'opportunità. Altra opportunità, cerco di massimizzare il mio guadagno diminuendo il tempo di attesa medio. Dipende dalle situazioni. Comunque, quello che voglio dire è che il, il risultato della simulazione non è deterministico. Quindi devo ripetere più volte una simulazione e... <coughs> prendere un dato medio o massimo o minimo secondo il caso uh, un altro tipo di uh, distinzione significativa è se la simulazione è statica o dinamica ovvero sia se il tempo è una variabile significativa oppure no la situazione cambia nel tempo oppure no questo comunque è un parametro da tenere in conto e infine un'altra distinzione significativa nelle, nelle simulazioni è se la nostra simulazione è continua o discreta. Allora una simulazione continua vuol dire che lo stato del sistema evolve in modo continuo, mentre una simulazione è discreta, ed è quello su cui noi ci orienteremo, ed è quello che noi vedremo qui nel, nel, nel seguito, è una simulazione in cui in realtà lo stato del sistema ci interessa unicamente in alcuni ben precisi istanti. Non ci interessa sapere com'è il sistema in ogni possibile istante. Io ho il concetto di evento. Quindi quando succede qualcosa il sistema cambia. Ad esempio una persona entra nel ristorante, quello è un evento. Una persona viene fatta sedere a un tavolo, quello è un evento. Una persona paga ed esce dal ristorante, quello è un altro evento. Io mi segno quando succede l'evento, chi è che si sta sedendo, qual è il tavolo occupato, magari che cosa ha ordinato, però in realtà non mi interessa che cosa succede fra un istante e l'altro. Il mio sistema ha senso soltanto a quei precisi istanti. Questo è un caso di simulazione discreta ed è quello di cui ci occuperemo. Il, il, uh, le simulazioni discrete possono essere sia deterministiche sia, stoc sia stocastiche e come vi ho detto i cambiamenti significativi nel sistema avvengono soltanto in alcuni ben precisi eventi in alcuni precisi momenti allora quando uno simula un sistema a eventi discreti quello che fa Solitamente, è tenere quella che viene chiamata una lista degli eventi. Si chiama lista degli eventi, però in Java non è una lista, ma è una coda, perché è ordinata secondo il tempo. Quindi, noi abbiamo questa struttura dati che si chiama storicamente lista degli eventi, che in Java è una coda degli eventi, che ci dice che cosa succederà nel prossimo evento. Nel prossimo istante significativo per il nostro sistema, in un certo istante di tempo, succederà qualche cosa. Da adesso a quell'istante significativo, non mi interessa. Quindi posso fare un fast forward del, del tempo, saltare al primo istante significativo, vedere l'evento nella mia coda degli eventi, decidere cosa succede, modificare il sistema, eventualmente creare altri eventi, perché ad esempio una persona che arriva nel ristorante creerà l'evento persona che ordina e persona che ordina creerà l'evento persona che se ne va, perché si aspetta che dopo averlo ordinato riceve il cibo e poi se ne va, eccetera. Quindi un evento crea altri eventi, può creare altri eventi. Crea un evento, crea altri eventi e fra un evento e l'altro non mi interessa, perché quello che succede fra un evento e l'altro in qualche modo non modifica il mio sistema. Quindi io posso prendere il tempo e fare un salto fino all'evento successivo. Questo ci dà un'idea di quello che noi faremo. Allora noi faremo un simulatore a eventi discreti un simulatore eventi discreti si basa sulla lista degli eventi che come ho detto si chiama lista degli eventi ma in java in realtà o comunque in altri linguaggi non è una lista ma è una coda e poi noi abbiamo il concetto di core del simulatore il simulatore vero e proprio che interagisce con questa lista degli eventi in che modo interagisce? in modo estremamente semplice fondamentalmente chiede quale sarà il prossimo evento e quindi in realtà l'unica cosa che deve uscire dalla lista degli eventi è il prossimo evento, quindi il nostro simulatore legge il prossimo evento, decide come comportarsi, modificherà lo stato interno, eventualmente creerà una serie di nuovi eventi e quindi gli spedirà una serie di nuovi eventi verso la lista degli eventi, fine. Una volta fatto questo il nostro simulatore aspetta o meglio non fa nulla e chiede qual è il prossimo evento e così il tempo viene fatto, al tempo viene fatto fare un salto in avanti fino al prossimo evento. Quando arriva il prossimo evento io decido che cosa fare. Ripeto, la simulazione event driven è a eventi discreti è significativamente diversa rispetto alla simulazione con un tempo continuo. È vero che la parola continuo non ha senso in, in informatica perché non esistono variabili continue, comunque le variabili vanno avanti a passetti, per quanto piccoli comunque sempre passetti sono però nel caso di una simulazione con il tempo continuo quello che devo fare è immaginatevi un grande ciclo for con il tempo che scorre e a ogni istante aggiornare il mio sistema non so se l'avete fatto ma è un esempio tipico che si fa nel, nei primi corsi di programmazione eh, vedere cosa succede a una palla di cannone che viene sparata che quindi si muove verso l'alto poi verso il basso e poi urta il, il, il terreno. Allora, quello è un tipico esempio di simulazione continua, perché io ho un grande cicloforo, un while, quello che volete, un ciclo sul tempo, e a ogni istante di tempo aggiorno lo stato del mio sistema, che è fondamentalmente la mia palla, come si sta muovendo, qual è la sua velocità verticale, quella orizzontale non cambia, e quindi aggiorno a ogni istante del sistema la mia palla, fino a quando la palla non tocca terra. Quello è un tipo di simulazione continua. Diversamente, una simulazione a eventi discreti, noi potremmo avere la palla che parte, evento, che schedula un evento, quando la palla toccherà terra, calcolo quando succederà, e poi da lì a quando la palla tocca terra, salto, perché non devo fare assolutamente nulla se non prendere il prossimo evento e vedere cosa succede. La lista degli eventi che io tratto all'interno di un mio simulatore in Java è tendenzialmente una coda prioritaria che avrà un campo che mi dice quando succede l'evento che è il campo su cui, la coda su cui gli elementi della coda prioritaria sono, sono ordinati e eventualmente un campo che mi dice che tipo di evento si tratta, di che tipo di evento sto parlando, posso avere una serie di campi che mi danno ulteriori informazioni su quell'evento, però questo direi che è un dettaglio implementativo, quello che mi serve fondamentalmente è sapere quando succede qualcosa e che cosa sta succedendo, ad esempio una persona entra nel ristorante, ad esempio una persona, una macchina arriva al casello. Un paziente arriva all'ospedale, un paziente è curato. Ecco, questi sono i tipi di eventi che io posso, posso avere. E quindi hanno bisogno di un'etichetta un, un che mi dice quando l'evento succede e un'etichetta che mi dice che tipo di evento, qual è il tipo di evento su cui io che sta succedendo e su, che quindi che deve essere considerato nel mio sistema. Il, uh, <coughs> Quindi la lista degli eventi è fondamentalmente una coda prioritaria di eventi e l'evento io lo posso definire in Java. Per quanto riguarda il core del, del, del simulatore, ma il, il, la parte centrale del core è un grosso while che mi dice o oh, finché ci sono eventi processa l'evento oppure fino a una certa data processa l'evento io potrei avere un simulatore che va avanti finché succede qualcosa oppure una simulazione che tendenzialmente non finisce mai e quindi io sono ad esempio interessato a sapere che cosa succede in un'ora allora posso dire finché non è passata un'ora prendi un evento, processa l'evento, fai quello che devi fare prossimo evento finché non è passata un'ora prendi l'evento, processa e poi quando è passata un'ora finisco quindi la condizione di terminazione è finché ci sono eventi, finché non è passato un certo tempo, finché non è successo qualcosa. Vabbè, la condizione di terminazione ognuno la può mettere come, come, come preferisce. Però fondamentalmente il manager quello che avrà è un while con una condizione che può essere quello che volete e un corpo in cui io processo l'evento, eventualmente creo degli altri eventi e vado avanti. A tutto questo si somma, questa è la parte comune fondamentalmente a tutti i simulatori, quello che si somma in più è una parte di strutture dati addizionali di cui io ho bisogno per affrontare il mio problema specifico. Quindi sto parlando di un casello sull'autostrada, sto parlando di un pronto soccorso, sto parlando di tavoli a un ristorante, avrò una serie di strutture dati che mi contengono le informazioni sul, sul mio problema che verranno aggiornate man mano che succedono eventi e che alla fine mi tireranno fuori qualche risultato fra le strutture dati addizionali ricordate che molto interessante molto importante per voi può essere una struttura dati che mi tiene traccia delle statistiche perché tendenzialmente voi potreste dover usare le simulazioni non così tanto per simulare, perché vi piace giocare con, con, con, con i sims e, e fare queste cose, ma perché dovete decidere come comportarvi in alcune situazioni. Quindi è fondamentale che la simulazione vi dia una serie di, di un feedback, vi dia una serie di informazioni. Ad esempio, se stiamo parlando di un ristorante, quanto, quanto aspettano le persone in media? o quanti tavoli vuoti ci sono in ogni istante in media. Queste sono informazioni che possono farvi decidere di ridurre il numero di tavoli o aumentare il numero di tavoli o ridurre il numero di camerieri, eccetera. Quindi, oltre alle strutture dati che vi servono per eh, gestire la simulazione vera e propria, potete avere le strutture dati che vi servono per eh, Ottenere delle statistiche sul risultato della simulazione. Allora, scusatemi se. funzioni. Allora, quello che facciamo adesso è provare a scrivere da zero un passetto alla volta un, le classi che ci servono per fare una simulazione e eh, quello che faremo la prossima lezione è qualche simulazione chiamarla complicata mi, mi, mi, mi sento in colpa qualche simulazione banale di, di una di un, di un ospedale da campo e una di un di una e eh, quello che dovrete fare voi a lezione eh, nel laboratorio è di nuovo provare fin troppo grande. nuovo progetto simulatore nuova classe evento. Allora, la classe evento è diciamo l'entità fondamentale su cui noi dobbiamo eh, lavorare. Allora, la classe evento avrà tendenzialmente il public, private come, come preferite l'istante in cui noi eh, dobbiamo in cui l'evento effettivamente capita adesso il, per poter inserire la classe evento all'interno di una priority queue che caratteristiche deve avere la classe evento? non tutti assieme? Allora, per poter inserire la mia classe evento eh, all'interno di una priority queue, io devo sapere quale evento viene prima e quale evento viene dopo. Il che vuol dire che la mia classe evento deve essere... almeno uno... devo poterla trasformare in una stringa. No, riproviamo, la mia classe evento deve poter essere volare, dire, dite qualcosa dai, indicizzata, quasi, ma è comunque apprezzo il tentativo, comparable, quindi la mia classe evento deve essere confrontabile, io devo poter prendere un evento e, e confrontarlo con per un altro evento in questo modo io so se un evento viene prima o viene dopo allora appena io dico che la mia classe evento può essere comparable vedete che eclipse inizia a protestare giustamente perché dice che non è alcune cose non sono implementate quindi un clic sopra potrebbe aiutarmi e dire aggiungi i metodi che non sono implementati perché io ho detto che la mia classe comparable implementa i metodi la mia classe evento implementa i metodi dell'interfaccia comparable adesso io ho cliccato su add unimplemented methods eccolo qui quindi io devo essere in grado di confrontare un oggetto comparable con un, un oggetto event con un altro oggetto event ricordate la keyword override cosa vuol dire? questa è preziosa fidatevi da chi ha scritto tanto codice sbagliato perché ha, ha, ha scritto metodi con una lettera sbagliata allora override vuol dire che il metodo che viene dopo è un metodo che sta facendo l'overriding, quindi sta sovrascrivendo il metodo che esiste da qualche altra parte quindi compare in realtà era definito da, da qualche altra parte e io sto facendo l'override e io sto confrontando un evento uh, Ah, qui in realtà non è comparable e basta, ma è comparable event, ecco qui. Infatti, essendo questo un evento comparabile, vedete che la compareTo è sempre un override, ma ha come parametro un event allora. Che cosa devo fare per confrontare due eventi? Ma tendenzialmente posso usare il metodo compare del long, visto che quello che voglio fare è confrontare i timestamp, quindi long. Punto. Mm. Mm. compare timestamp con l'altro com'è che si chiamava arg0 ecco qua quindi il mio metodo compare to semplicemente usa il metodo long compare e quello che faccio è chiamare il metodo long compare, vedete la L maiuscola perché non sto usando il metodo base ma la, la, la classe che comunque è uguale al, al, al mio tipo long minuscolo quindi io sto usando la compare del long per confrontare la timestamp con quello di cui devo confrontare quindi arg0 timestamp per ora questa è la mia classe evento. Allora una volta che io ho la mia classe evento posso iniziare a pensare alla posso iniziare a pensare alla mia classe che si è chiusa ovviamente. Una volta che io ho creato la mia classe ero in sim, sì, la mia classe evento posso iniziare a pensare alla mia classe simulatore, la mia classe simulatore quindi file new class sim core. Ed ecco la mia classe simulatore. Allora, la mia classe simulatore avrà bisogno di avere una eh, lista degli eventi. Allora, come avevamo detto, la lista degli eventi non è una lista, ma è una coda. Quindi, Q. una coda di eventi che chiamo event list per amore e che ovviamente mi richiederà di importare Q da Java utile a questo punto quando io creo il mio simulatore importiamo anche priority queue allora se io devo usare la mia lista degli eventi innanzitutto devo decidere se continuo ad avere eventi fino a che non eh, succede un qualche cosa continuo ad avere eventi fino a un certo tempo oppure continuo ad avere eventi finché ci sono eventi non sono ancora sicurissimo di che cosa devo, eh, che cosa devo, devo, devo fare quindi eh, posso, provare miei, posso provare comunque a inserire i miei diversi metodi is empty quindi more events mi ritorna l'opposto di is empty. se non è empty ci sono altri esempi, ci sono altri eventi che, che mi attendono e poi potrei avere un una funzione che effettivamente mi estrae un evento dalla mia coda, remove, mi restituisce l'evento in cima alla mia coda. di che altre funzioni ho bisogno ma tendenzialmente di una funzione che mi serve per aggiungere un evento alla mia lista degli eventi viene in mente qualche altra cosa quindi il mio il mio core della simulazione ha una lista degli eventi, event list che si chiama lista degli eventi ma non è una lista, è una coda è una coda prioritaria la mia coda prioritaria degli eventi variabile privata una funzione booleana che mi dice se la coda è vuota una funzione per prendere qual è il prossimo evento e una funzione per aggiungere altri eventi all'interno della mia coda. A questo punto posso iniziare a pensare al main. sono pigro <coughs> classe main voglio il metodo main già scritto dentro ecco qui allora la mia classe main private simcode Sim. e qui cosa faccio? Allora, nella funzione run a questo punto io effettivamente posso, posso comunque creare il mio sim core e a questo punto posso decidere come comportarmi con i vari eventi ma allora, tendenzialmente, questo è una cosa che... Eh, è comune al 90% dei simulatori che, che, che uno può scrivere, noi avremo un while del tipo while sim finché ci sono eventi prendi l'evento e fai qualcosa. Questo while è comune al 99% dei simulatori. No, forse no, il 50% dei simulatori. Il restante 50% qui <coughs> ha una condizione basata sul tempo della simulazione. Però, diciamo che la maggior parte dei simulatori è finché ci sono eventi inserisci l'evento e processa l'evento e qui tendenzialmente io ho alcune righe che mi servono per e qui ho alcune righe che mi servono per eh inserire ad esempio gli eventi iniziali nel mio simulatore allora pensiamo a come può essere il mio evento per ora pensiamo a un evento assolutamente stupido, del tipo l'evento quando viene schedulato eh, crea un altro evento un po' più in là nel tempo molto molto semplice l'evento non fa nulla se non schedulare un altro evento un po' più in là quindi tutte le volte che io prendo un evento quello che io faccio è ho un nuovo evento che si chiama New newE il timestamp del mio nuovo evento sarà uguale al timestamp del mio evento più un qualcosa di casuale random mi restituisce un double Funzionare questo? Quindi, tutte le volte che ho un evento, vado a schedulare un altro evento un po' più avanti. E tanto per iniziare. ovviamente devo metterlo, il mio evento, quindi sim add event start, come qui devo anche inserire il mio evento appena creato, ecco qua, semplicemente non fa nulla, è un simulatore che non finisce mai, che va avanti prendendo, schedulando un evento, tutte le volte che lo leggo lo vado a scrivere e ne schedulo un altro un po' più avanti potrebbe essere interessante avere qualche forma di feedback Su qual è l'evento il che ci crea un altro problema che è eh, decidere creare la funzione toString dell'evento, ma per fortuna. adesso lo fa direttamente Eclipse per noi quindi il main non fa nient'altro che eh, finché ci sono eventi legge il prossimo evento e lo esegue possiamo provare a lanciarlo direi che evidentemente non funziona e probabilmente il problema è qui semplicemente sta andando avanti tutte le volte prende un evento lo processa e tutto quello che fa è creare un altro evento nel futuro allora come, come possiamo interrompere questa simulazione secondo, secondo modo due modi per interrompere una simulazione basata sul tempo almeno 2, 3, 4, 5, n modi possibili per interrompere una simulazione basata sul tempo. Allora, and qui. Questo è l'evento E, eh? minore di 10.000. Ecco qua vado avanti con la mia simulazione finché ci sono eventi e l'ultimo evento processato ha un timestamp minore di 10.000. Ripeto, c'è un qualsiasi numero di modi per, per interrompere la simulazione sul, basandosi sul tempo. Allora, questa è la base di un simulatore. Una volta che abbiamo questo, possiamo da qui in avanti costruire quello che vogliamo. Abbiamo un sistema che processa degli eventi discreti, quindi abbiamo diciamo, quella che viene chiamata la retta del tempo, una lista degli eventi, non è né l'uno né l'altro, è una coda prioritaria, però possiamo chiamarla come vogliamo, la retta degli eventi, la lista del tempo, abbiamo una serie di punti su una retta, che ci dicono che cosa succede dall'uno all'altro. Adesso, Ad esempio noi possiamo avere una serie di persone che arriva al mio bancone e poi viene servita. Questo potrebbe, vi può far piacere come possibile primo esempio. Io sto simulando una farmacia in cui c'è un'unica persona che serve dei clienti. Arrivano i clienti e i clienti vengono serviti e se ne vanno. Questo vuol dire che io avrò bisogno di eh, due tipi di eventi. Quindi avrò bisogno di due tipi di eventi che posso chiamarlo vi viene in mente qualche modo per chiamare i due eventi in cui arriva un, una persona che devo servire e una persona che arriva e una persona che devo servire se ne va? Qualcuno ha qualche idea? Tu ti chiami? Sara? Sara? Perfetto, Sara è il primo tipo di evento e tu ti chiami? Marco. Marco. Marco. Allora abbiamo l'evento Sara e l'evento Marco. Ah, Sara quando arriva un, un uh, nuovo cliente e Marco quando il cliente è soddisfatto se ne va quindi il mio cliente, il mio evento avrà in realtà anche un altro, uh, un altro campo che mi dice qual è il tipo di evento che mi dice tipo di evento quindi ho due tipi di eventi il mio simulatore fondamentalmente funziona tutto uguale tranne la toString che a questo punto è diversa e quindi siccome sono inerentemente pigro la faccio rigenerare da zero e ho la mia nuova dimmi come? come? ah, enum allora la, la enum vuol dire che eh, io ho creato un nuovo tipo che può avere soltanto oh. i valori Sara e Marco per cui una variabile di tipo event type ha come possibili valori Sara e Marco non può avere nessun altro tipo, non è, una, non è un intero, non è un double, non è un char, è una variabile che può avere come valori Sara e MARCO. Uh, usare le enum, fra l'altro le enum, uh, quelle che sono chiamate le, le enum named, le eh, class enum eh, sono state recentemente anche reinserite nel, nel, nel, nel C++, ci aiutano a eh, assicurarci che in alcune variabili ci vadano soltanto i tipi di dato giusti. Per cui io non posso dire che event type è un int, perché potrei metterci 1 o 2, però anche 46 o meno 23, che non ha alcun senso. Invece event type sì, internamente verrà memorizzato fondamentalmente come un int però eh, il fatto di dire che è una variabile di tipo event type vuol dire che quando io scrivo il codice io devo scrivere in modo esplicito Sara o Marco come tipo di dato e questo mi, mi, mi aiuta tantissimo nel quello che viene chiamato il static type checking il, il, il, i controlli statici che riesce a fare il mio simulatore quando io assegno le variabili e che il tutto abbia a continuare ad avere un senso quindi quella variabile può ottenere soltanto quei, quei possibili valori. Grazie per la domanda. Allora, ma sim core non deve fondamentalmente essere cambiato perché devo fare next event remove, ma direi che non deve essere cambiato in alcun modo. main invece sì, tutto sommato. Allora, immaginiamo che io sto gestendo le persone che arrivano nella mia io penso sempre alla farmacia, quando penso a una coda, perché la farmacia sotto a casa mia io non li sopporto, hanno sempre le code lunghissime e non, non, non si riesce mai ad avere a che fare. Quindi eh, eh, quando penso a coda penso a farmacia, però in realtà potete pensare anche a un altro tipo di negozio se questo per voi è più congeniale. Eh, quello che fondamentalmente io ho è un bancone con una serie di persone in che stanno aspettando. Quindi avrò una variabile intera che mi dice quanto è lunga la coda delle persone che deve, che sta, che sta arrivando, che deve essere servita. Persone in coda. Allora, quando parto, le Le persone in coda sono 0. Allora, quando arriva, quando una persona arriva in, e deve essere servita, ma qui posso complicare leggerissimamente il mio sistema. Faccio un bello switch sul e. punto uh, com'è il tipo della coda è Event type Allora di nuovo Eclipse mi aiuta E se tutto va bene mi, mi inserisce tutti i vari case Perfetto E vedete che io ho il case Marco E il case Sara Allora Sara è quando arriva una persona Nella mia farmacia Quindi che cosa succederà ma quando arriva in realtà questo all'inizio c'è io leggo un evento e stampo un evento queste sono cose che ci sono allora caso Sara arriva un evento arriva una persona ma questa persona dopo un certo tempo sarà servita quindi creo un nuovo evento Creo quando sarà servito E mi creo anche che il tipo di evento Sarà un evento di tipo Marco Perché quando la persona arriva Si mette in coda E dopo un certo Tempo Sarà servita Ma in realtà non è così, così eh. No, in realtà Mettiamoci scusatemi Sara e Marco vi prego di, di, di scusarmi se vi tolgo come, come tipi allora un cliente arriva un cliente viene servito allora, il quando è che un cliente viene viene servito? Quando quando un cliente viene servito la coda si eh, riduce di. Eh, diciamo che eh, ok. allora cosa succede quando un cliente arriva il cliente può o mettersi in coda o essere servito tendenzialmente quindi quello che mi serve è avere o una lunghezza della coda semplicemente o una struttura che mi dice di quali sono i clienti in coda quali sono i clienti in coda probabilmente avendo una coda sola non mi serve a nulla perché mi basta chiedermi quanti sono i clienti effettivamente in coda quindi quando un cliente arriva io posso creo un nuovo Evento. Allora, se il numero di clienti in coda è. 0. Eh, allora, che, cosa succede se arriva un cliente ed è il primo cliente in coda? Che, dopo un po di tempo sarà servito molto semplicemente quindi mi segno che c'è un cliente in coda e questo è che funziona sempre quindi c'è un cliente in coda e Il cliente sarà servito. Questo mi serve, scusate. quindi se arriva un cliente in coda e la coda è vuota questo cliente si mette lì e sarà servito dopo un certo tempo e, il, e io schedulo un, un, un, un evento cliente servito dopo un certo tempo se invece la coda era già maggiore di 1 io non posso dire che sto già servendo quel cliente e quindi semplicemente mi segno che c'è un cliente di più in coda però non so ancora quando uh, lo servirò e questo è il nome della funzione sì. cosa succede quando io servo un cliente? Ma sicuramente la coda diminuisce di 1 a questo punto se la coda è ancora maggiore di 1 io mi metterò a servire un altro cliente cioè, se la coda è maggiore di 0 mi metterò a servire un altro cliente Quindi, se la coda è maggiore di 0, servo un altro cliente. Quando un cliente arriva, beh, in realtà posso mischiare queste due cose e fare... Se la coda è 1 faccio così e lo servo subito. Altrimenti, semplicemente metto un cliente in coda. Ci sono dubbi? Domande su questo? Allora a questo punto qui io posso andare avanti ma perché andare avanti fino a qua? Finché ci sono eventi. Quindi creo un nuovo evento di un cliente che arriva e punto event type uguale 42 e il tutto dovrebbe darmi errore infatti perché event type non può contenere un intero qualsiasi event type è obbligato a tenere unicamente o cliente arrivato o cliente servito Qui adesso non gli va bene mm, forse perché che serviva la, la, la cosa per esteso. Quindi event.eventType.customeralliens. Vediamo un po' come va. Così dovrei avere soltanto un utente che arriva e dopo un po' di tempo viene servito. Perfetto! Arriva a 7 e viene servito a 84 arriva ai 29 e viene servito a 71 adesso proviamo a vedere a invece che timestamp random mettiamogli un primo utente che arriva a 10 cliente arriva a 10 ah, perché ho messo è 1 vabbè è e. e il secondo arriva a 11 a questo punto dovrei avere comunque un, il primo utente che viene servito subito e il secondo che viene servito dopo un po' infatti vediamo che a 10 arriva 1 a 11 viene servita, a, arriva il secondo a 92 viene servito il primo e a 119 viene servito il secondo e così via Diciamo che tutti questi arrivano 12 13 arrivano i miei 4 clienti e vengono serviti in tempi man mano crescenti. Adesso sono le 4, però domani, no, non domani, la prossima settimana proviamo a aggiungere un qualche cosa che ci dice come fare a controllare quanto è lunga la coda e quindi una qualche informazione sulla coda e poi cambiare il programma in modo da aggiungere code e vedere che cosa succede se io ad esempio ho eh, più persone che servono la mia farmacia oppure una coda unica con più banconi oppure più banconi e più code allora quello è un esempio, eh, io posso vedere le performance, se ho Tante perso le persone che arrivano, che si mettono in coda, nella coda più corta, o le persone che arrivano e si mettono in un'unica coda e poi vengono servite da più persone, e posso vedere quali sono gli effetti delle performance se ho quattro, un certo numero di serventi in un caso oppure nell'altro. Sono sicuro che ci siano le formule matematiche per eh, tirare fuori questi dati, io non le conosco. E... Facendo una simulazione in Java forse riesco di più a chiedermi le idee. Arrivederci.